insieme una lega di tre metalli, piombo, stagno e antimonio. Questo perché se fossero di solo piombo, sotto la pressione del torchio si deformerebbero subito. In lega di metallo dal corpo piccolissimo, che si chiama corpo microscopico, quattro punti, fino più o meno a questa dimensione. Dopodiché diventano in legno. In legno quindi caratteri, vedete, di grandezze medie, medio piccole come quelli, grandezze medio grandi come questi, o grandezze enormi come quelli là sopra, vedete la composizione tipografia in cima alla porta, quello è il carattere più grande e stampabile, perché altrimenti dopo si deformerebbe. Voi sapete che in tipografia si compone sotto sopra? Eh? Eh, quindi Si compone capovolto? No, capovolto. No, no. Allora, in tipografia il tipo che si compone sotto sopra, vedete che abbiamo composto Gutenberg e capovolto. I caratteri sono composti così dalla testa che è la parte stampante, vedete questa è una e dal piede al piede di ogni lettera c'è una tacca questa tacca serve ad aiutarci a capire che la lettera è stata messa nel verso giusto la riga sotto ci serve a capire che abbiamo messo i caratteri nel verso giusto vedete c'è una linea che è continua adesso quindi vuol dire che è tutto ok voi riuscite a vedere che è no, un'a questa qui no. Si. No. Eh. Per cui se non riusciamo a vedere che questa è una, una B, figuriamoci se riusciamo a vedere se è sotto sopra o se è verso giusto, impossibile. Per cui in questo caso è, diventa indispensabile avere una tacca come questa, Come pure diventa indispensabile sapere che l'abbiamo presa dalla casella dell'A e non l'abbiamo rischiata in precedenza. <ride> Voi siete tutti della stessa classe? No, no. della stessa alternanza. Ah, ma dello stessa scuola comunque? Sì, sì. No? sì tutti scientifici. No, classico. Scientifico e classico. Eh, eh. Eh, eh. <ride> questi che vedete è stato già da ok non è vero questi strumenti uno e due si chiamano serraforme perché servono per serrare per stringere la forma in questa maniera questo strumento è in legno si chiama battiforme Serve per battere così. E il legno per non deformare i caratteri, no? Eh? Si, si batte e si serra in questa maniera. Perché si batte? Perché i caratteri essendo mobili potrebbero trovarsi uno più in alto rispetto all'altro, invece battendoli si allineano tutti. Quindi, adesso abbiamo inchiostrato la forma. Mi passi, tu mi passi un attestato di quelli dietro. Sì, indietro? Passi in <ride> Allora ragazzi questo è l'attestato Allora io ho prestampato la parte nera come vedete Però questo, questa stampa è comunque una stampa di pregio Non è una fotocopia una stampa digitale Anche questa è una stampa tipografica Composta con caratteri mobili Dove anche la, questa cornicetta è composta tutta da, sì. da riccioli Da tasselli, da piccoli tasselli tipografici sì. No ce l'ho fatto! è un caldo, è un caldo, è uscito ho eh. io è un caldo, è un no, non ancora hai qualche speranza allora ragazzi questa tecnica è il termo rilievo funziona così allora questa polverina in passato era melassa era un derivato dallo zucchero adesso la è una polvere chimica che si usa per lo scopo allora, guardate si passa lo stampato lo stampato nella polverina che si, vedete, si fissa sull'inchiostro in quanto ancora umido, ricordate prima che ho detto che la parte nera ha dovuto prestamparla per un motivo tecnico, il motivo tecnico è questo perché se, no, se adesso fosse stata fresca anche la parte nera, la polvere si sarebbe attaccata nel film qui. quindi, si passa nella polvere e poi con una fonte di calore ecco il che si chiama termorilievo la polverina si gonfia. E non si brucia il foglio? Non si brucia perché trattengo la fiamma solo il tempo necessario per farla portare. Una pressa a caldo di fine 800. Allora questa funziona attraverso il calore e la pressione. Allora guardate, all'interno di questa macchina abbiamo posizionato un punzone che è questo. È un cliché che raffigura un torcoliere, quindi un uomo intento a stampare al torchio, come avete fatto voi. Questa immagine adesso, tramite il calore e la pressione appunto, verrà trasferita sull'attestato. Mettiamo qui l'attestato. Prendiamo la foglia oro, che è questa qui, è una pellicola rivestita d'oro. Quando io tirerò questa leva, vedrete che questo piano di sotto, al contrario della macchina stampa, dove il piano superiore si abbassa, su questo il piano inferiore si solleva guardate, si solleverà e darà una pressione sul, sul foglio allora, questa macchina è una piano cilindrica si chiama così perché ha appunto come vedete un, un cilindro che è questo sopra un piano e un cilindro da qui il nome piano cilindro serve per fare il rilievo a secco come funziona il rilievo a secco? come vedete qui abbiamo installato un punzone che è questo qua e sono... Il punzone positivo, quindi sporgente, che è questo, e il punzone negativo, quindi concavo, che è questo, della stessa immagine. L'immagine rappresenta il, il logo del museo, quindi la macchina che avete visto là fuori. Allora guardate, voi votando questo volano farete in modo che gli, i due stampi si incontrino, guardate, vedete il meccanismo, si incontreranno così. Ecco e deformeranno la carta. Si mettono a gira al volante. Gira piano, così vedono. Mentre lei gira, quando i due punzoni si Quando ragazzi, i due punzoni si accavallano, i due stampi si accavallano deformano la carta, vedete? otteniamo tutti i diritti che si via... Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, Si chiama gira, gira, gira, Vai, vai. gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è non la versione della stampa fu associata a Fust e Schöffer. Fuori dalla Germania invece, il in merito della nuova scoperta, fu attribuito a un altro personaggio. Nella città olandese di Haarlem e in tutti i Paesi Bassi, si ritiene che l'inventore della stampa sia Laurens Jansson Koster.